in questo nuovo video tutorial mostrò come realizzare questa maglietta che io ho deciso di chiamare maglia Moshery. per quanto riguarda il filato ho utilizzato il filato dell'Adrian Wool Irina Yoyo, -Yo, che è questo bellissimo gomitolo dai colori sfumati il colore che ho scelto io è il 305 che ha questo colore che è l'ottanio, un porpora veramente sono dei colori che io ho adorato tantissimo e non vedevo l'ora di lavorare ogni gomitolo è da 100 grammi, misura 350 metri e è 70% acrilico e 30% Lana, ma vi posso assicurare che è morbidissimo addosso, proprio è un amore e tiene comunque bello caldo. Motivo per cui ho fatto le maniche a tre quarti in modo da poterlo utilizzare sotto da utilizzare sotto, sotto i lupetti. Per una taglia M e per una taglia S, io ho utilizzato interamente due gomitoli lavorando con un uncinetto del 4,5. Sull'etichetta c'è scritto 3/3, 3 ma io mi sono trovata benissimo a lavorare anche con un centro molto più grande, come il 4 e mezzo. Ora, se siete una taglia S e volete fare le maniche lunghe, dovete dovete per forza prendere tre gomitoli perché io i miei due gomitoli li ho usati del tutto se siete una taglia M dovete sempre comprare tre gomitoli e anche nel vostro caso vanno bene se dovete realizzare le maniche lunghe perché per una taglia S il gomitolo in più serve poco, per ne servirà poco per finire le maniche e quindi con quello che vi avanza taglia S tendo, potreste fare una bella sciarpa da abbinarci, ma per una taglia M tre gomitoli sono più che sufficienti per fare la maglia e fare le maniche lunghe. Per una taglia L vi consiglio invece quattro gomitoli perché con tre ho timore che riuscisse a fare uh, il la manica a tre quarti ma non a terminarla, quindi se volete le maniche lunghe per una taglia M vi consiglio uh, in, um, uh, di, la, di comprare quattro gomitoli, in descrizione come sempre vi lascio il link al mio sito filati Elsa da cui potete acquistare il mio stesso filato anche negli altri colori disponibili ce ne sono altri 5 oltre a questi che sono spettacolari c'è lo sfumato dell'oceano, c'è lo sfumato del ve lo faccio vedere questo che è un altro colore che mi è piaciuto tantissimo perché ha il suo int... uh, come colori uh, queste sfumature che trovo fantastiche quindi veramente potete fare questa maglia nei colori che più preferite ce ne sono come vi dicevo ben 6 detto ciò passiamo alla lavorazione ho usato due motivi diversi uno per, la maglia, per la, il corpo della maglia e due per le maniche questo perché volevo spezzare la monotonia di usare lo stesso punto ma non volevo neanche fare troppi punti quindi ho detto ok, la parte centrale facciamo un punto un po' più forato um, un po' più um, sfizioso e invece per le maniche optiamo per un punto più classico mi avvicino così lo potete vedere bene il punto che vedete è un punto che ho già utilizzato in passato è un po' um, ah, si creano queste forme che sono veramente spettacolari mi piace tantissimo mentre per le maniche sono andata a fare un semplice punto con delle maglie alte uh, alternate a catenelle quindi molto semplice e nel video tutorial vi spiego anche come poter fare se volete fare le maniche più larghe o poi volete andarle a stringere quindi non vi preoccupate se avete intenzione di fare delle maniche a campana vi spiego comunque come fare la lavorazione qui al um, per il corpo è semplicissima: sono tre giri che vanno ripetuti quando si lavora in tondo, mentre diventano sei quando si lavora eh, per la parte superiore. Per dividere appunto le, gli scarfi e la parte avanti dalla parte dietro, crea gli scarfi. Mentre per quanto riguarda le maniche, è un solo giro che va sempre ripetuto. Poi, naturalmente, come ho detto, c'è la possibilità di allargare o stringere le maniche. Quindi una lavorazione semplicissima che lavorando poi con un 10 e quattro e mezzo realizzerete eh, questa maglia in pochissimo tempo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 Gratuite, non sono più dai 50 euro, ma sono a partire dai 35 euro. Così ve lo ricordo anche in questo video. E quindi, ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia io ho deciso di utilizzare il filato dell'adrian wool linea yoyo che è questo bellissimo gomitolo da 100 grammi che misura 350 metri il colore che ho scelto io è questo sfumato ottanio e prugna se vogliamo definirlo così che trovo veramente un colore spettacolare Lavorerò con un centro del 4 e mezzo Ho montato 140 catenelle sembrano poche ma lavorando col 4 e mezzo vi assicuro che come potete vedere è bello largo però per una taglia m o una taglia l, la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 10 quindi andate ad aumentare di 10 20 e così via per una taglia m secondo me dovete aumentare almeno di uh, 30 catenelle se non anche 40 in modo da avere la maglia che vi va morbida se siete una taglia l direi di montare almeno 6 se non anche 8 motivi in più rispetto a me detto ciò possiamo partire con il nostro primo giro che consiste nel realizzare ops scusate ho perso la maglia bassissima per chiudere il cerchio Eccomi che consiste in realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta 2 catenelle di separazione prendo il filo rientro nella stessa catenella di base vado a fare una maglia alta 3 catenelle 1 2 3 salto 3 catenelle di base entro nella quarta e vado a fare la mia prima maglia bassa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 2 catenelle di separazione. 1 e 2, prendo il filo, rientro nella stessa catenella e vado a fare una maglia alta 3 catenelle, una, due, tre. Salto 3 catenelle, entro nella quarta e realizzo la mia prima maglia bassa. Vado nella catenella successiva, seconda maglia bassa. Vado nella catenella successiva, terza maglia bassa.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 secondo giro con una maglia bassissima mi porta all'interno dell'archetto di 2 catenelle e vado a realizzare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta prendo il filo rientro e vado a fare altre 4 maglie alte per un totale quindi di 5 maglie alte quindi vado a fare la mia seconda maglia alta prendo il filo rientro terza maglia alta prendo il filo rientro quarta maglia alta prendo il filo quinta maglia alta 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho le tre maglie alte, vado dove ho la seconda e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Quindi entro nell'archetto di 2 catenelle del ventaglio e vado a fare 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4. E 5 3 catenelle 1 2 3 vado dove ho le tre maglie basse vado dove ho la seconda e vado a fare una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 e ricomincio da capo quindi vado dove ho l'archetto 2 catenelle realizzo 5 maglie alte 1 prendo il filo rientro 2 prendo il filo rientro 3 prendo il filo rientro quarta maglia alta prendo il filo rientro quinta maglia alta 3 catenelle 1 2 3 vado dove ho le tre maglie basse entro dove ho la seconda e vado a fare una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 e ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio secondo giro sto terminando anche il secondo giro ho fatto la maglia bassa le 3 catenelle entrò nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta. E vado a fare una maglia bassa e bassissima andiamo a fare il terzo giro o vi alzato con una catenella fate come mi andate direttamente a fare una maglia bassa sopra la prima maglia alta e adesso andiamo a fare una maglia bassa sopra le successive 4 maglie alte quindi vado a fare la mia seconda maglia bassa terza maglia bassa quarta maglia bassa quinta maglia bassa 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 salto tutto vado direttamente dove ho le maglie alte ricomincio da capo quindi vado a fare una maglia bassa sopra ogni maglia alta 1 2 3 4 5 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 salto tutte e ricomincio da capo quindi vado dove ho la prima maglia alta e vado a fare una maglia bassa una maglia bassa sulle successive maglie basse quindi 2, 3, 4 e 5 5 catenelle 1, 2, 3, 4 e 5 e si ricomincia da capo vado a fare questo per tutto il mio terzo giro Sto per terminare il terzo giro, ho fatto le 5 catenelle, entro nella maglia bassa iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Quarto giro, con una maglia bassissima, mi porto dove ho la seconda maglia bassa. Ora, o vi azzate con una catenella e poi andate a fare la maglia bassa, andate direttamente a fare la maglia bassa. Una maglia bassa sopra la successiva maglia bassa, quindi in totale di due maglie basse una maglia bassa sopra maglia bassa successiva per un totale quindi di 3 maglie basse 3 catenelle 1 2 3 prendo il filo vado dove ho la terza catenella del gruppo di 5 vado a fare una maglia alta 2 catenelle 1 2 prendo il filo rientro nella stessa catenella e vado a fare una maglia alta 3 catenelle 1 2 3 e ricomincio da capo. Vado dove ho la seconda delle mie 5 maglie basse, realizzo una maglia bassa. Vado alla maglia bassa successiva e realizzo una seconda maglia bassa. Vado alla maglia bassa successiva e realizzo una terza maglia bassa. 3 catenelle, una, due, tre. Prendo il filo, vado dove ho la terza catenella del gruppo dei cinque, realizzo una maglia alta. 2 catenelle 1 e 2, rientro nella stessa catenella e vado a fare una maglia alta. 3 catenelle 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Quindi salto una maglia, entro nella seconda, realizzo una maglia bassa. Vado una maglia bassa successiva e realizzo una seconda maglia bassa. Vado una maglia bassa successiva e realizzo una terza maglia bassa.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 sto terminando anche il mio quarto giro ho fatto le 3 catenelle entro nella prima maglia bassa e vado a fare una maglia bassissima quinto giro con una maglia bassissima mi porto dove ho la seconda maglia bassa come al solito o vi alzate con una catenella o andate a fare direttamente la maglia bassa a questo punto per aver fatto la maglia bassa andiamo a fare scusate minuti un po di filo 3 catenelle 1 2 3 vado dove ho l'archetto di 2 catenelle del ventaglio e vado a fare 5 maglie alte una rientro 2 rientro 3 rientro 4 rientro 5 3 catenelle 1 2 3 ricomincio da capo quindi vado dove ho la seconda delle tre maglie basse realizzo una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 vado nell'archetto di 2 catenelle del ventaglio e realizzo 5 maglie alte 1 2 3 4 e 5 vedete stiamo facendo lo stesso motivo che abbiamo fatto nei primi tre giri solo che spostato in modo tale che il nostro lavorazione nostro motivo venga alternato 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricominciamo da capo. Quindi andiamo dove abbiamo la seconda delle tre maglie basse e realizziamo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Andiamo nell'archetto di 2 catenelle e realizziamo 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5. 3 catenelle 1 2 3 e ricominciamo da capo andiamo a fare questo per tutto il nostro quinto giro sto terminando anche il quinto giro ho fatto le 5 maglie alte le 3 catenelle entro nella maglia bassa e vado a fare una maglia bassissima benissimo con delle maglie bassissime mi porto dove ho la prima maglia alta in questa maniera a questo punto come sempre o vi alzate con una catenella e andate a fare la maglia bassa andata a fare la maglia bassa. Io alterno è eh, uguale, non mi cambia niente. Adesso vado a fare una maglia bassa sopra le successive 4 maglie alte per un totale quindi di 5 maglie basse. Quindi una l'ho fatta, 2 3 4 e cinque. 5. 5 catenelle, una, due, tre.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 Continuo così per tutto il sesto giro, terminato il sesto giro si ricomincerà dal quarto, quindi i giri che andremo a ripetere sono il quarto, il quinto e il sesto che ci permetteranno di avere la nostra lavorazione sfalsata. vedete, in questa maniera, uno e due, quindi il prossimo verrà qui. Quindi ripeto, termino il sesto giro e poi andremo a rifare dal quarto al sesto giro e questi sono i giri, i tre giri che andremo sempre a ripetere per tutta la lunghezza della nostra maglia, fino ad arrivare alla, alla dividere gli scalfi davanti e dietro quindi sto terminando il sesto giro vado a fare una maglia bassissima nella prima maglia bassa e adesso come vi dicevo si ricomincia dal quarto giro quindi con una maglia bassissima ci portiamo all'interno della seconda maglia bassa e andiamo a fare una maglia bassa una maglia bassa sopra la maglia bassa successiva una maglia bassa sopra la maglia bassa successiva 3 catenelle 1 2 3 Andiamo, dobbiamo la terza catenella del gruppo di 5, andiamo a fare una maglia alta, 2 catenelle, rientriamo un'altra maglia alta. 3 catenelle: 1, 2, 3 e si ricomincia da capo. Quindi, questi sono i quattro i giri che andremo sempre a ripetere, ossia, il quarto, il quinto il sesto, per fare in modo di avere i nostri motivi sfalzati Io continuo così alla fine, vi dirò quanti motivi ho realizzato. e Farò vedere poi come andare a fare i giri di andata e ritorno, per poter fare gli scarfi delle maniche. Dunque sono arrivata agli scalfi, io ho ripetuto il motivo per 18 volte contando in questa maniera 1, 2, 3, 4, 5, 6, quindi ho ripetuto il motivo per un totale di 18 volte e adesso sono andata a mettere i marcatori, per mettere i marcatori ho contato i miei gruppi di 5 maglie alte e ne ho un totale di 14, quindi ne ho messi 7 dietro e 7 avanti, mi raccomando se avete un dispari quello dispariva sempre sul davanti, io ho messo il marcatore dove ho l'archetto di 5 catenelle che mi separa i due gruppi quello avanti e quello dietro la stessa cosa da quest'altra parte adesso andremo a lavorare lo stesso motivo, però come ho detto in giri di andata e ritorno e quindi non più in giri di tutto tondo e una volta fatto questo poi andremo a lavorare anche per le maniche allora quindi qui ho il mio primo marcatore qui dove ho inizio il giro con delle maglie bassissime mi porto dove ho la terza delle mie 5 maglie basse mi alzo con una catenella, rientro dentro vado a fare una maglia bassa, una maglia bassa sopra la maglia bassa successiva, una maglia bassa sopra la maglia bassa successiva per un totale quindi di 3 maglie basse, 3 catenelle, 1, 2, 3 e adesso andiamo a lavorare il nostro, normalmente il nostro primo giro, quindi una maglia alta all'interno della terza catenella del gruppo di 5, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho le 5 maglie basse, salto la prima, entro la seconda e vado a fare una maglia bassa, vado alla maglia bassa successiva, realizzo la mia seconda maglia bassa, vado alla maglia bassa successiva e realizzo la mia terza maglia bassa, 3 catenelle e ricomincio da capo a fare il mio ventaglio dove ho la terza catenella, continuo così quindi per tutto il giro e vi farò vedere come terminare il primo giro e come iniziare poi il secondo. Sto per terminare il primo giro, vedete sono arrivata dove ho il marcatore, ho fatto il ventaglio e le 3 catenelle, vado dove ho la prima delle mie maglie basse e realizzo una maglia bassa, vado nella seconda e realizzo una maglia bassa, vado nella terza e realizzo una maglia bassa. Mi giro con la lavorazione e vado a fare una maglia bassa all'interno della prima maglia bassa catenelle 1 2 3 e vado direttamente nell'archetto di 2 catenelle del ventaglio a fare le mie cinque maglie alte quindi 1 2 3 4 e 5 3 catenelle 1 2 3 e lavoro normalmente il mio secondo giro vado dove ho la seconda delle mie tre maglie basse vado a fare una maglia bassa 3 Catenelle 1, 2, 3. Vado nell'archetto, due catenelle di nuovo da fare. I miei 5 maglie basse e maglie alte 2, 3, 4 e 5. 3 catenelle 1, 2, 3. E ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il secondo giro. Vi farò vedere come terminarlo e come iniziare. Poi il terzo. Sto terminando anche il secondo giro. Vado dopo aver fatto le 5 maglie alte le 3 catenelle entro nell'ultima delle mie maglie, basse e faccio una maglia bassa. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il terzo giro e vado a realizzare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta: una, due, tre-due catenelle di separazione una e due anzi, scusate 3 catenelle di separazione e vado dove ho le maglie alte vado a fare una maglia bassa sopra ogni maglia alta quindi una 2 3 4 e 5 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 e ricomincio da capo andando a fare una maglia bassa sopra ogni maglia alta quindi una 2 3 4 e 5 5 catenelle e ricomincio devo fare questo per tutto il mio terzo giro sto terminando anche il terzo giro vado a fare dopo le cinque maglie basse 3 catenelle 1 2 3 prendo il filo vado dove ho la maglia bassa e realizzo la maglia bassa alta ho terminato così anche il terzo giro mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio quarto giro e vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta catenella di separazione prendo il filo rientro e vado a fare un'altra maglia alta 3 catenelle una due tre e vado salto la prima delle cinque maglie basse vado alla seconda e realizzo la mia prima maglia bassa vado in quella successiva realizzo la seconda maglia bassa vado in quella successiva realizzo la terza maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 e poi vado a lavorare normalmente il mio quarto giro quindi vado a fare una maglia alta all'interno dell'archetto di 3 catenelle 2 catenelle rientro un'altra maglia alta 3 catenelle 1 2 3 e di nuovo da fare le mie tre maglie basse, saltando la prima e l'ultima maglia alta, maglia bassa. Continuo così quindi per tutto il mio quarto giro. Vi farò vedere come terminare, come fare. il Poi il quinto, sto terminando anche il mio quarto giro. Ho fatto le tre maglie basse e la te, le 3 catenelle. Prendo il filo, entro nella terza catenella che equivaleva eleva mia prima maglia alta, contando da sotto quindi una, due, tre. E vado a fare una maglia alta catenella di separazione rientro un'altra maglia alta ho terminato così anche il mio quarto giro mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio quinto giro e realizzo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta prendo il filo rientro nell'archetto di una catenella e vado a fare due maglie alte una e due 3 catenelle, 1, 2, 3, quello che faccio adesso lo farò per tutto il quinto giro, quindi vado dove ho la seconda delle 3 maglie basse e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho l'archetto di 2 catenelle e vado a realizzare 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4 e 5. Catenelle 1, 2, 3, e ricomincio da capo andando a fare una maglia bassa dove ho la seconda le maglie basse, continuo così per tutto il mio quinto giro. Sto terminando anche il quinto giro. Ho fatto le 3 catenelle, vado nell'archetto di una catenella e vado a realizzare due maglie alte, una e due. E l'ultima maglia alta la vado a fare all'interno della terza catenella che qui aveva la mia prima maglia alta terminato così anche il quinto giro sesto e ultimo giro con una maglia con una catenella mi alzo la lavorazione o vado direttamente poi a fare la maglia bassa sopra la maglia alta una maglia bassa sulle successive 3 maglie alte 2 maglie alte per un totale quindi 3 maglie basse 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 e andiamo a lavorare normalmente una maglia bassa sopra ogni maglia alta una 2, 3, 4 e 5. 3, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e ricominciamo da capo andando a lavorare una maglia bassa sopra ogni maglia alta. Continuiamo così per tutto il quinto giro, il sesto giro. Vi farò vedere come terminarlo e come ricominciare dal primo. Sto per terminare il sesto giro, ho fatto le 5 catenelle, vado a fare una maglia bassa sopra ogni maglia alta. L'ultima maglia bassa quindi la farò nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta benissimo adesso si ricomincia dal primo e si vanno a rifare di nuovo le tre maglie basse o se non volete farne te potete farne soltanto due e poi andare a fare le tre catenelle come preferite diciamo che non c'è molta differenza se ne fate tre o due se ne fate due avete più omogeneità ma siccome questo poi va nello scalfo e quindi andremo a fare la manica diciamo che non si nota tantissimo quindi potete fare o di nuovo tre maglie basse una sopra ogni maglia bassa o iniziare con due maglie basse e poi andare a fare direttamente le tre catenelle in questa maniera, vedete, si entra nella terza catenella e si va a fare il nostro ventaglio naturalmente. Se qui iniziate con due maglie basse. Qui terminerete con due maglie basse, se invece fate le tre maglie basse, terminerete con le tre maglie basse. Dovete essere omogenei su questo punto. Quindi adesso continuo a lavorare i miei giri, vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo, contando sempre in questa maniera: anche se adesso i, i, i giri sono 6 e vanno ripetuti tutti e 6, non più solo 3, però vi dirò comunque 12 2 quante volte ho ripetuto i miei motivi in questa intesi come figure che, che mi vengono fuori. Ho terminato la parte di sopra, ho ripetuto il motivo per 5 volte, una, due, tre, quattro e cinque. E poi sono andata a cucire qui sulle spalle e ho cucito soltanto per un motivo. Vedete da dove ho le maglie alte, le 5 maglie alte qui e le 5 catenelle. Quindi ho lasciato liberi tutti gli altri motivi, lavorando soltanto il motivo più esterno e le 5 catenelle da entrambi i lati. Adesso possiamo andare a fare le maniche. Per realizzare la manica parto dal sotto dove ho le 5 catenelle che avevo lasciato libero, entro nella terza catenella e vado a fare, mi aggancio con il filo e vado a fare 3 catenelle che sono la prima maglia alta. Prendo il filo, rientro nella stessa catenella e vado a fare un'altra maglia alta. Prendo il filo, catenella di separazione, prendo il filo, vado direttamente qui dove ho le maglie basse. E vado a fare due maglie alte una e rientro nello stesso punto e vado a fare due maglia un'altra maglia alta catenella di separazione prendo il filo vado dove ho qui la prima maglia bassa in, uh, in orizzontale e vado a fare due maglie alte una due catenella di separazione salto questo orizzontale vado a questa parte di modo a fare due maglie alte una e 2 catenella di separazione e di nuovo salto la maglia bassa. Salto la maglia alta orizzontale. Vado doveva la maglia bassa e le 2 maglie alte, una e rientro. 2 catenella di separazione, salto la maglia alto orizzontale. Vado nella successiva da fare due maglie alte, una e due catenella di separazione. Ancora salto una maglia, vado in quella orizzontale, successiva da fare due maglie alte. una. 2 catenella di separazione e continuo così per tutto il primo giro. Vi farò sapere alla fine quanti gruppi di due maglie alte ho e poi andremo a lavorare il secondo giro. Vi farò vedere come realizzarlo. Sto per terminare il primo giro e ho fatto un totale di 17 gruppi di due maglie alte. Mi raccomando, se non dovete stringere la manica, se dovete invece stringere la fate eh, vedete un po' quanti farne ogni tanto. Se caso mai fate due più vicini se dovete allargare, o fatene due un po' più lontani se dovete stringere. Stringere. io non dovevo né allargare né stringere e quindi 17 motivi vanno più che bene ho fatto la catenella di separazione vado dove ho la prima maglia alta entrando nella terza catenella e faccio una maglia bassissima il giro che faremo è uguale a questo ma saremo quello che lo prenderemo sempre a ripetere entro tra le due maglie alte vado a fare una maglia bassissima e vado a fare due maglie due maglie alte quindi prima 3 catenelle che sono sta prima maglia alta rientro dentro un'altra maglia alta catenella di separazione, vado tra le due maglie alte successive di nuovo ad realizzare due maglie alte, una e due. Catenella di separazione, ancora maglia alta successiva. Vado tra le due maglie alte successive ad vado a fare due maglie alte. Questo è il giro che andrò sempre a ripetere. Se poi voi volete poi allargare un po' la lavorazione, quindi fare la manica un po' a campana, basta che andate ad aumentare le catenelle di separazione, da una passate due a tre o così. Io non ho intenzione di allargarla, la voglio lasciare così come perché comunque viene già bella larga, quindi continuerò a lavorare in questa maniera. Naturalmente vi dirò quanti giri ho fatto e poi andremo a fare anche la seconda manica, uguale naturalmente alla prima. Ho terminato la manica alla fine l'ho fatta a tre quarti e ho ripetuto il giro per 26 volte però nell'ultimo giro sono andata a ripetere senza fare alcun catenella di separazione questo per stringere un po la lavorazione quindi ripeto io ho ripetuto il giro 26 volte nell'ultimo giro sono andata a fare il mio ventaglio cioè le mie due maglie alte senza nessuna catenella di separazione adesso andrò a fare anche l'altra manica e poi la nostra maglia sarà terminata